Vedete bentornati in questo nuovo video ragazzi. Vi spiego dove trovare il bastone di scintipietra di Azo Dirigetevi qui in questo posto Ho dovuto dividere il video in tre parti Perché in un'unica registrazione Sono riuscito a trovare tre belle cosucce Che vi potrebbero interessare Nel video precedente ho mostrato Su come trovare La maschera di scintipietra Del bisapio Quindi Sempre qui in questo posto Nel video precedente è lo stesso video Però spiegato in modo diverso nel senso che sempre in questa direzione non solo troverete uh, il bastone di Azur, ma troverete altre cose quindi altre cose le troverete sul mio canale quindi guardatevi quei video e capite quindi io vi auguro una buona visione ci vediamo direttamente lì mentre raccolgo il bastone di azzur. quindi buona visione Salete qua sopra su questo lampadario, vi buttate giù. Tiratevi da questa parte. Trollate un po' con questo stregone, uccidetelo, fate quello che volete, basta che andate da questa parte. E sempre più avanti troverete quel cavaliere mezza sega che si crede di essere potentissimo, invece non lo è, perché all'inizio quel tizio ti faceva proprio il culo. E niente, eh... questo l'ho mattato subito, subito, subito, guardate ma via dai coglioni, mamma mia, 3000 di vita c'ha questo entrate qua dentro e eccolo qua il bastone di scintipietra di Azure, molto semplice quindi, quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, lasciate like se il video vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao